Questa è una macchina piccola ma complessa nei suoi meccanismi. C'è una levetta con un martelletto che ci fa girare questo piatto. Dove noi mettiamo l'inchiostro, viene distribuito l'inchiostro in maniera uniforme. Il piatto gira e ci dà l'opportunità poi di inchiostrare la matrice. abbiamo ideato questo, questo segnalibro, questo ricordino che ehm, ci inserisce nel discorso della prima guerra mondiale, e, eh, salendo un po' diciamo, facendo capo a, a quelli che sono un po' i simboli della prima guerra mondiale, i papaveri eh, rossi che sono quelli dei, dei campi in battaglia, l'ibro volante l'incrociatore e che sono altri due simboli che rappresentano anche il nostro territorio salentino in cui all'interno c'erano delle postazioni sia di idrovolanti che di incrociatori o tra Galicoli e Otranto. Abbiamo inserito quello che è l'intestazione del ricordino, della manifestazione, e abbiamo inserito anche i nostri loghi